Allora, il vlog potrebbe iniziare qui, in questa Uggiosa Milano, oppure potrebbe iniziare qui. Che dite? Molto meglio, no? Allora vi spiego. Sono in vacanza con i miei genitori a Santo Domingo e sono qui ormai da una settimana e questo il mio quasi ultimo giorno Allora, sono venuta qui in vacanza con i miei genitori e non ho voluto sbandierarlo al mondo perché comunque dire a tutti che avrei lasciato casa vuota per una settimana non mi sembrava una cosa molto intelligente da fare e quindi ho pensato di evitarlo Comunque è stata una settimana fantastica e mi sono divertita e rilassata molto ne avevo davvero tanto bisogno mi sono abbronzata, come potete notare ma adesso vi lascio ad alcuni spezzoni che ho filmato di questa settimana Quindi vi auguro una buona visione <susurra> <susurra> Siamo in rossa? Tac, Camera da letto Aspetta che accendo le... Devo buttarmi l'Xbox Bagno, certo l'Xbox qui Bagno, doccia, spettacolo Guarda Fabio, puoi andare in bagno mentre mi lavo? Ottimo, molto tattico devo dire. La mia faccia delle 23.11, che in realtà sono le 4 di mattina in Italia. Come Welcome Kit di Benvenuto mi hanno fatto trovare tutte le schifezze più belle immaginabili, senza, senza glutine. glutine. Cuccioli. Qual Grazie. Quale adesso vuoi? Eh. Uh... Io quello zona finestra. Okay. Oh, io ho sempre sognato lo questo, letto. lo scendi letto. E poi qui... Beh, qui oh. ci possiamo andare domani. Meglio andare domani. Comunque okay. c'è un terrazzino. Buonanotte, ciao. Fabio è diventato vlogger. Bah, bah, bah. Basita. Oh, guarda qua. Ho preso la nuova GoPro Hero 5 È scorreggiato? Session. No, stai zitta. Hai scorreggiato? Sì. Fabio, c'è pure sì. la ventola! Sì. <ride> che palle! Oh. Non voglio stare molto buongiorno. Buongiorno Mar dei Caraibi. Buongiorno a tutti, mi trovo in spiaggia e sto prendendo l'ombra perché sono stata sotto il sole fino adesso e un pochino bruciacchia e non vorrei davvero prendermi un'arrostitura, quindi per il momento meglio andarci piano, non vogliamo nemmeno inchiacchiare la pelle. Comunque ho deciso di iniziare a portarvi con me in questa settimana di vacanza, io sono arrivata ieri e mi sono veduta la giornata, ho un po' capito la situazione e oggi inizio a vloggare, anche se sinceramente non faccio niente, praticamente passo tutta la mattina qui, oh. Oh. Oh. grande calabrone, aiuto, comunque passo tutta la mattina qui, Pallanzata e vado a nuotare in acqua ovviamente dove si nuota da spiaggia di questa vacanza è Brian Freeman la danza delle falene di lui ho letto la donna che cancellava i ricordi e mi è piaciuto tantissimo questo mi sta piacendo è molto più crudo comunque è molto più spinto e un pochino più pesante però vediamo dai Carino, questo angolino. Allora, qui si entra nel ristorante. E guardate qui sulla destra, cosa c'è? Sushi! No, raga, non ci credo. Vuoi un po' di formaggio? E tu? piace, piace. No, Dai, no, vabbè, un pochino di acqua prima tanto finito di mangiare mi sono già messo il costume perché vado a dormicchiare all'ombra in spiaggia come va a culo dovrei rifarmi il guardaroba di costume perché sono gli stessi da anni ormai Questa sera sono tutta rosina e sembro un'aragosta perché andremo a mangiare l'aragosta! L'ho fatta apposta, no? Aragosta, aragosta o aragosta? Aragosta o aragosta? Non lo so, si mangia comunque. Non so se sta bene a far male, ma no, ho pure tirato bene. Dove sta? Dove sta? L'anno scorso me Che figata! Bella! ristorante sulla spiaggia. Oh mio Dio, bellissimo! <ride> Hola. Cioè, questo è il nostro tavolo e l'acqua. Cioè, mangiamo in riva al mare. Oh mio Dio, non ci credo, non ci voglio credere. Spettacolo. Che cos'è quello? No, è un no. portatovaglione. Non un portatovaglioni, allora Lei. ce ne aspetta Lei. uno Poi qui sono molto Che bello, che bello. Che che bello. La Sembra che la devono usare la, dare la, la moglie mappe. Non un tovaglione qualsiasi L'insalata no. poi... di Aragosta che è con polpo, aragosta e vegetali scottati E poi rimessi dentro l'apposito involucro Carpaccio di polpo o di dorado il dorado non so se l'avete mangiato, è una sorta di pesce spada, chiamiamolo così. Ho capito. Oh. di aragosta. Mmm. E poi l'aragosta. Ma poi arriverà l'aragosta. Sì. Oh, la no. Le patate. Oh. Alberto. brava che oh un spettacolo mm. no no aspetti devo intervistare Aspet uffa volevo chiedergli se lui lo mangiava il pollo cioè davvero è in mezzo a una discarica poi in realtà è un grandissimo ristorante buongiorno mondo sono le 7 e noi andiamo a fare colazione e qui non ci fa lo zoom il focus, Scusate, sono incasinata Buongiorno Dicevo, sono le 7 e adesso Sto andando a fare colazione Non vi ho ancora provato con me la mattina perché Non avevo voglia, no scherzo Non ci ho pensato Ma adesso vi porto con me Vi faccio vedere il buffet, vi faccio vedere che qui È quasi nuvoloso, mannaggia Ma poi si apre Qui dovete sapere che viene a piovere Col sole Fa la scrosciata E poi, puff Sole, caldo, 40 gradi, top 40. Vabbè, non 40, ok 25, 28 Ieri erano 28 30. Comunque, guardate come sono già abbronzata Un po' abbronzata eh? Sì. Eh? Eh? Eh? Eh? <ride> C'è Fabio che mi guarda tipo queste, è matta <ride> Effettivamente tu non mi hai mai visto vloggare Non se sono nel mare sì, in E eh, vabbè, ma ero, adesso sono molto più scialla Adesso mi conoscono per quella che sono davvero. Una matta! Ciao. Vabbè, vi faccio vedere cosa prendo per colazione. Andiamo. Buon Allora, qui c'è l'angolo inferno, cioè il pane. Poi, bacon al forno. Tutto questo ben di Dio. pagato. di Dio. Passiamo agli angoli interessanti. Frutta, questa è guava, melone, anguria, pera, papaya. E poi il mio angolo, dove mi faccio blanelette. Con uova, prosciutto, formaggio... Lo haces in casa? No, no, no lo sé. Hacerlo, lo vas a aprender, Ya, tu vas a aprender Oh, <laughs> lo es quería. Lo quería. Sì. gracias. Grazie. Grazie. Okay. Oh raga, me la son fatta fare solo di albumi. è quella di prima l'ho mangiata. Certo. <ride> <ride> niam mi ha mmiñao. Ho già drogato il gatto che ha mangiato pesce modo, crudo, mi ha drogato il trucato. gatto perché Colazione fatta, tappa al bagno fatta. Ora spiaggia! E qui c'è la piscina dove ci vanno solamente gli americani. Cioè, raga, davvero. davvero. Davvero? Davvero? E poi praticamente io ho un asciugamano in dotazione. Che porto qui quando è sporco e ieri mi sono dimenticato di portarlo e me ne danno uno nuovo. Hola. Y esto? Esto? Okay. -da. E ora la playa, hola. qui salutano tutti. Hola, hola, hola, cos'è che era la battuta di piraccioni Hola, hola, ti piscio nella laiola <ride> Buongiorno, mondo. Buongiorno mondo Lettino oh, oh, Che fatica ragazzi Io ragazzi sono innamorata delle palme, cioè per me hanno troppo qualcosa di poetico, troppo belle. Ma domani andiamo a visitare l'isola di Saona, che è un'isola molto particolare, insomma domani vi saprò dire meglio. E quindi ci vediamo domani, che inizio con la GoPro. Ciao! Wow. Questo qua mi prende per il culo, mi chiama fashion blogger. Eh no, raga, fashion blogger no, eh. Non che sia un insulto, ma no. Ho lavorato per il mio status da fitness blogger. Sono un po' bronzata. Mm. Outfit di stasera è questo top warp knit di Adidas. E questi shorts che ho preso da Stradivarius. Non avevo appena detto che non era una fashion blogger. E vabbè.